Con un tutù che non mi dona, il rosa pallido del tulle e le scarpette bianche, seguendo Melliflo, sdolcinata, sviolinata, oh, com'è bello il ballo del mio cigno. Intanto il vento di Ponente ha sbrindellato stoppini a maschere, sconvolge e ricompone, superbo, nel moto andante maestoso si pari nuvole di stelle e di galassie. Ho smesso d'essere Clessidra per indicare l'ora di un cucù. Ma che spettacolo! Cioè, scusate, prendiamoci due minuti per osservare questo fantastico quadro firmato Arianna Edran. Mamma mia, un altro applauso, ragazzi, perché... Questo non era soltanto una sfilata, ma era anche uno spettacolo. Allora ragazzi, ok, potete sciogliere, vedo iniziare il, a um, tremare le braccia. Allora, se vogliamo spostarci sul fondo, noi ragazzi, invece, naturalmente, Chiara Pavoni rimane qua al centro con me, una fantastica attrice che ha collaborato a questa sfilata, complimenti, devo dire, veramente molto bello. ci leggi qualche cosa Ma io ci posso leggere una poesia no, leggere, sì, la so a memoria sì, me no, la, no, la, no. la, la interpreto a memoria ok, quindi si, mi presento eh, appunto, punto, perché certo è un fatto più forte no. mani sul mio corpo no. plasmano la mia mente il calore delle carezze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 la tua innamorata e invece di cercare posti strani vieni da noi, vieni da noi abbiamo sole, mare e simpatia non siamo a dischi siamo a Nova, luoghi di gente allegra e premurosa noi siamo quelli che vero gemellaggio Torre, Torre, Nova, chiamiamo la banda, apriamo le finestre, se arrivano amici da Torre, Torre, Nova, arriveranno amici da Torre, Torre, Nova. E ischia, ischia l'isola sentiamo tendiamo i tappeti, sappiamo il mamertino, se giungono amici da l'isola due amici dall'isola di Sierat. Quando sarai da noi qui sulla spiaggia, bacia le labbra della donna amata e cerca di trovare il posto giusto, oh, io arrivo al mare, arrivo al mare. Abbiamo sole e mare non siamo gli schi siamo a Torrenova, luoghi di gente allega e fremonosa, noi siamo quelli del vero gemellaggio. Mischia, mischia l'isola verde, sentiamo i stampetti, stampiamo il mamettino, se giungeranno amici dall'isola verde, giungeranno amici dall'isola di. La banda apriamo le finestre si arrivano a da Torre Nova a amici da Torre Torrenova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 un don Giovanni da strapazzo che coltiva i peli urvei in uno stelo posti nella tua sua agenda di conquiste. Tu ami, come me, un lussurioso, ma è stanco di cercare pecorelle sbarrite nella boscaglia della vita, mimetizzandosi nella sua bellezza adonina. Sinuose ed eleganti sono queste gazzelle galoppanti e scattanti.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 e truci del bivacco